Ciao a tutti, oggi prepareremo i tartufini pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pandistelle, caffè, maraschino, zucchero, cacao amaro, codette di cioccolato, vanillina, ricotta di pecora. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, lo facciamo polverizzare, per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo i biscotti van di Stelle e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8 aggiungiamo adesso la ricotta il caffè il maraschino la vanillina e il cacao lo facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5 Trasferiamo il composto in una ciotola e riportiamo il composto e da... formeremo le nostre palline. Passiamole nelle godette di cioccolato e trasferiamole in dei pirottini di carta continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati i tartufini ripoliamoli in freezer per almeno un'ora. Tartufini pan di stelle, grazie e alla prossima ricetta!